Buongiorno a tutti e bentornati con uh, le, diciamo, le puntate di Sottosopra dedicate alle approfondimenti su tecnologia eh, e società. Uh, oggi uh, affronteremo un tema uh, un po' insolito uh, che riguarda un po' la metodologia con cui guardiamo uh, al presente e soprattutto al, al futuro uh, della, delle nostre vite. E in particolare lo faremo col professor Roberto Poli, che innanzitutto ringrazio di essere qui con, con noi oggi. Grazie a voi per l'invito. Roberto Poli è professore di filosofia morale presso l'Università di Trento, dove insegna previsione sociale e coordina il centro di ricerca Social Foresight. È titolare della cattedra UNESCO in Sistemi Anticipatori, membro della World Future Studies Federation e del comitato scientifico della Nicolai Atman Society. È studioso di sistemi complessi e dei livelli di realtà e ha dedicato le sue ricerche all'esame dei fondamenti tecnici del, dei future studies, che poi diciamo, ci spiega, faremo anche spiegare brevemente di cosa, eh, cosa trattano, e eh, alla teoria anche dei sistemi anticipativi, eh, privilegiando l'applicazione la, eh, in ambito di previsione sociale. È inoltre membro del comitato editoriale di European Journal of Future Research, e tra le sue numerose pubblicazioni, sia in lingua italiana che uh, in, in lingua inglese, uh, segnaliamo in particolare uh, il, un, penso il suo ultimo libro uscito in italiano, Lavorare con il futuro, idee e strumenti per governare l'incertezza, edito dalla casa editrice EGEA dell'Università Bocconi. E, ecco, professore, ancora grazie per, per essere con noi. Volevo chied chiederle prima di tutto, un po' per rompere il ghiaccio, eh, che cosa significa eh, di preciso studiare il futuro? Avrà mica per caso una sfera di cristallo che l'aiuta in questo? Allora, mi permetta prima una microscopica precisazione. Sono eh, professore di filosofia della scienza, non di, eh, di etica, nulla di male ovviamente, però semplicemente appartengo a un altro recinto. Allora, studiare il futuro, eh, ovviamente <ride> non abbiamo la sfera di cristallo, Ovviamente non leggiamo l'interiore dei polli e non facciamo nulla di queste, peraltro, interessantissime eh, attività. Il punto fondamentale è capire perché. Perché qualcuno, eh, noi ma tanti altri, pensano che è importante lavorare con il futuro. Attenzione alle parole perché sono importanti. Cioè quando noi ci occupiamo di futuro non lo facciamo solo ad esempio dal punto di vista del pensare dell'immaginare dell'intuire futuri possibili, io non sono uno scrittore, non devo raccontare una storia, io lavoro con il futuro nello stesso modo in cui un idraulico lavora con i tubi, cioè ci lavoro in maniera concreta, noi lavoriamo con il futuro per prendere decisioni, ecco questo è il nodo fondamentale si guarda avanti per capire come le cose potrebbero cambiare, quindi non come cambieranno, perché l'idea del dire cambieranno in questo modo suggerisce che c'è un unico futuro, un'unica strada. No, quello che noi facciamo è invece è lavorare con molti futuri, cioè con i diversi modi in cui le cose possono cambiare e se capiamo questo, se abbiamo un'idea delle diverse direzioni che le cose possono prendere riusciamo tornando all'oggi tornando al momento presente a prendere delle decisioni migliori il punto fondamentale è capire perché adesso sta diventando fondamentale fare questo lavoro cosa che magari non era altrettanto importante fare 30 40 50 o 100 anni fa il punto non è che ci sono tanti cambiamenti se qualcuno dice noi viviamo in un'epoca di cambiamenti non dice assolutamente nulla di significativo Però, ma provate a pensarci un attimo siete in grado di trovare un periodo nella storia dell'umanità in cui non ci siano stati cambiamenti I cambiamenti sono la norma certo ovviamente ci sono stati dei periodi più vivaci e dei periodi più sonnolenti va bene ma i cambiamenti ci sono sempre stati. Quindi non è questo l'elemento che suggerisse che servono nuovi strumenti. Casomai il problema è che questi cambiamenti che stanno avvenendo oggi sono sempre più veloci. È l'accelerazione dei cambiamenti quel fattore che richiede di dotarsi di nuova strumentazione. Quindi se capiamo questo, cioè se capiamo che il nodo fondamentale non è tanto il fatto che le cose cambiano, ma che cambiano con una velocità superiore alla capacità delle persone e può essere sia la normale persona che incontriamo per strada sia il più grande decisore di capire dove stanno andando le cose. Questo è il motivo profondo che sta alle spalle prima della nascita degli studi di futuro ormai 70 anni fa e poi della loro introduzione sistematica in molti contesti nelle aziende, nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole così. ecco le chiederei a questo punto di fare un piccolo passo di lato giusto per eh, aiutare un po' chi ci segue a comprendere eh, meglio anche eh, di cosa stiamo parlando e mh, volevo chiedere un po' come eh, è arrivato lei a fare questo tipo di studi che sembra un po' una, un tipo di Ehm, di disciplina eh, un po' insolita, ecco, magari per, per chi non c'è cioè, già venuto a contatto. Che sia quindi insolita. Volevo chiedere quindi un po', no? <ride> quindi un po come, come, come è arrivato a intraprendere questo tipo di studi, qual è la sua, la sua formazione, diciamo, personale. Allora, eh, che sia insolito non c'è dubbio. Io ci sono arrivato per caso, Uh, io sono, uh, come dire, la mia formazione è quella del sociologo e come spesso mi capita di dire del sociologo fallito, cioè mi sono laureato anche bene con la mia regolare lode, però non sono mai riuscito a fare il sociologo e allora mi sono messo a fare altre cose. In particolare ho fatto per gran parte della mia vita eh, il filosofo, il peggior tipo di filosofo, ho fatto l'ontologo, cioè quello che studia le strutture fondamentali. Poi un vent'anni fa circa, partecipando a un convegno in Inghilterra, eh, io andavo a presentare le idee di un matematico o biologo, quindi delle cose molto tecniche molto particolari. In quel convegno c'erano delle, delle figure che facevano dei discorsi strani, di cui io non avevo mai sentito parlare eh, precedentemente. C'erano dei futuristi. E per farla breve, a me è piaciuto quello che loro dicevano, a loro è piaciuto quello che io andavo a presentare, per cui, per cui niente, per cui c'è stata una forma di incontro eh, felice. Tornato a casa... io a quel punto non sapevo nulla di studi di futuro, non avevo mai incontrato l'espressione studi di futuro, non avevo mai letto nulla di, eh, di, quelle, di quelle tematiche, di quelle cose, non sapevo nulla dei metodi, eccetera. Cioè, Non sapevo che esisteva un, una disciplina che si occupava sistematicamente di queste cose, Però la cosa mi aveva incuriosito, quindi tornato a casa e incominciato a leggere furiosamente tutto quello che trovavo, ho anche inventato un corso clandestino, clandestino nel senso che non era un corso ufficiale all'interno dell'università, ma per, come dire, pur, per passaggio di parola eh, fra gli studenti c'era la voce che il professor Poli teneva uno strano discorso eh, e serviva fondamentalmente a me per capire se ero in grado di fare un, un discorso ragionevole, perché non avevo mai insegnato quel tipo di, di tematiche ho visto che agli studenti piaceva un mondo eh, che io stesso riuscivo a fare dei discorsi ragionevoli dopodiché quel corso clandestino è diventato un corso opzionale poi è diventato un corso obbligatorio poi è nato il master eccetera eccetera e poi come dire è iniziata tutto quello che attualmente eh, c'è adesso quindi punto di partenza è stato il caso un incontro fortuito, eh, con altri che avevano interessi eh, di quel tipo, e eh, se posso avere un merito è stato quello di avere il coraggio di cambiare disciplina, cioè di mettermi a fare un altro lavoro. Eh, non è che ho abbandonato o come dire eh, ho smesso di fare le cose che facevo precedentemente, però ecco, probabilmente questo è quello che avrei avuto piacere di fare fin da piccolo se avessi saputo che esisteva un mondo di questo, eh, di questo tipo. Eh, L'ho fatto, è andato bene, ho tenuto poi la cattedra UNESCO, insomma ci sono stati anche una serie di riconoscimenti, ma è nato tutto per caso. Ecco, Questo forse è il punto importante. Una eh, sottolineatura che forse è importante, ho capito dopo 30 anni, che vuol dire che sono abbastanza testone, perché non riuscivo a fare il sociologo? E gli studi di futuro per me sono stati importanti proprio per aiutarmi a capirlo. Tutta la sociologia che io avevo studiato era rivolta al passato. Per carità, va benissimo. Non è che eh, come dire, studiare le cose già trascorse sia un errore, tutt'altro. Però fra le righe eh, avevo l'idea che una sociologia che si rifiutasse di affrontare i problemi in formazione, quindi i problemi che abbiamo davanti a noi, forse non svolge il suo ruolo autentico. Ecco, io non sapevo dirlo, ci ho messo tanti anni a capire che questo era il problema. Gli studi di futuro mi hanno aiutato a vederlo, ad acquisire nuovi strumenti e quindi a, come dire, a riconciliarmi se volete con le mie origini chiarissimo professore eh, grazie mille perché questo spunto che ci dà adesso è diciamo, molto interessante e le chiederei tra l'altro di, di approfondirlo in particolare eh, diciamo, collego a una domanda che volevo farle eh, c'è un intervento abbastanza virale insomma su, diciamo, su, su internet sui social del professor Barbero dove dice un trailer che è tenuto in televisione eh, dove praticamente il professore dice che eh, c'è una eh, nel Medioevo si guardavano appunto le visce degli animali, o le degli uccelli, come lei stesso prima diceva, e, e oggi invece ci sono gli, gli economisti. Eh, fuori ovviamente da questa battuta, ehm, qual è il, il vostro scopo? O meglio, cosa distingue il, il, suo, il suo approccio, il, il approccio dei futurologi, se così possiamo chiamare, eh, ai, diciamo, rispetto invece a quello degli economisti, generalmente intesi, oppure, riprendendo quello che lei ha appena detto, rispetto ai sociologi, insomma se può magari approfondire un po' questo, questo aspetto. Eh, sì, certo, eh, noi preferiamo chiamarci futuristi invece che futurologi, ma è una questione di, di scelta. In italiano entrambi i termini sono, eh, sono accettabili. Allora, qual è la differenza? Eh, ce ne sono tante in realtà. Eh, il punto eh, forse più importante da capire è che quell'accelerazione dei cambiamenti, di cui parlavo precedentemente, ha avuto una serie di conseguenze. E una di queste conseguenze è riassumibile della, in una frase che a prima vista suonerà strana, ma che poi spiego, ed che era la seguente. Le informazioni che vengono dal passato non sono più sufficienti per indicarci che cosa dobbiamo fare, quali sono le decisioni da prendere. Allora questa frase strana, le informazioni che vengono dal passato, in realtà significa la nostra esperienza. E la nostra esperienza è qualcosa da cui eh, nessuno vuole o può fare a meno. La nostra esperienza è quello che abbiamo fatto, è quello che abbiamo imparato, sono i successi, sono i fallimenti che abbiamo le nostre. È qualcosa di prezioso per la vita di ognuno di noi. Ecco, la nostra esperienza da sola non è più sufficiente. Quindi per prendere decisioni in un mondo che cambia sempre più velocemente è necessario fare qualcosa di diverso. È necessario, per così dire, ampliare la base informativa che usiamo per prendere decisioni. Ma se le informazioni che vengono dal passato non sono più sufficienti, dove altro andiamo a prendere le informazioni che mancano? Ecco dove nascono gli studi di futuro. Le informazioni che mancano e che non sono sufficienti per prendere decisioni, perché sono quelle che provengono da esperienza pregressa, ecco, le possiamo integrare andando a esplorare, con metodi adeguati, i futuri possibili. Come dicevo prima, i diversi modi in cui le cose possono cambiare. E usiamo queste informazioni nel processo decisionale. È come se stessi dicendo, noi adesso dobbiamo prendere delle decisioni, quali che siano, sono un'azienda, sono una pubblica amministrazione, sono anche una persona che deve ad esempio decidere quale università devo andare o quali tipi di set. Quindi vale sia per gli individui che per le organizzazioni di qualunque complessità. E ho, come dire, due fonti di informazioni o le informazioni che vengono da dietro dal passato e qualcosa mi dicono non è che sono inutili o che devo buttarle via perché ho sempre detto non sono sufficienti non è che non servono svolgono un certo ruolo ma poi ho anche un altro gruppo di informazioni che sono il risultato degli esercizi di futuro che vado a svolgere quindi è come dicessi io adesso nel momento presente in cui devo prendere una decisione uso due fonti di informazioni, quelle che ricavo dall'esperienza pregressa e quelle che ricavo dalle mie capacità di esplorare i futuri possibili. E avendo più informazioni sono nelle condizioni di prendere potenzialmente delle decisioni migliori. Come lo si fa e in che modo? solo uno o due aspetti. Poi c'è molto ovviamente su questo. Noi ad esempio come professionisti, per quando io parlo di futuristi parlo di una nuova professione e in effetti quello che AFI, l'Associazione dei Futuristi Italiani di cui ho il piacere di essere il presidente, sta facendo è di provare a far riconoscere questa professione dal Ministero dell'Economia. Ovviamente non una professione ordinistica come può essere l'avvocato, il medico e così via, ma una professione di altro tipo, però pur sempre una professione, cioè qualcosa rispetto al quale si può acquisire la professionalità, cioè le competenze, sia dal punto di vista della forma mentis, perché un avvocato parla in modo diverso da un medico e parla in un modo diverso da un ingegnere. Cioè hanno imparato a ragionare in modi diversi e questo è uno dei chiari segni. Della professionalità, sia rispetto agli strumenti che sono a disposizione. Dicevo come si lavora: due elementi fondamentali, anzi, un elemento fondamentale con due caratteristiche. Io non lavoro mai con finestre temporali brevi, cioè io non faccio lavori di futuro a sei mesi, un anno, due anni, perché non serve a nulla, perché quelle sono finestre operative, non sono finestre strategiche. Io lavoro tendenzialmente, ho cioè, dai venti anni in su. e so benissimo, per carità, tanti che dicono ma non si può fare, non è credibile, Beh, noi lo facciamo regolarmente, per cui come dire, la prova nel budino, come dicono gli in inglesi, se, se si riesce a fare, vuol dire che è qualcosa c'è. Certo. Ma perché lavorare con finestre lunghe? Ecco, questo è il motivo fondamentale che va capito. Ci sono due ragioni. La prima è che molti cambiamenti, se li guardo troppo vicini, cioè i prossimi sei mesi o il prossimo anno, sono troppo piccoli per apparire significativi. Per capire cosa vogliono dire, devo andare abbastanza lontano per vederli, come dire, quando sono a tutto tondo, quando hanno fatto, hanno reso visibile la loro capacità, il loro impatto, ciò di che possono diventare. Quindi guardare lontano mi aiuta a capire meglio che cosa potrebbe succedere. E ci sono mille esempi che si possono fare su questo. Il secondo motivo legato al perché è importante adottare una finestra temporale lunga è che mi dà tempo, mi permette di prepararmi. Se io vedo un certo cambiamento in arrivo, posso chiedermi ma cosa fare per gestirlo. Se è un cambiamento negativo, magari per renderlo un pochino meno negativo. Se è un cambiamento positivo, per farmi trovare pronto. E ad esempio posso fare anche un ragionamento sulla mia organizzazione. Immaginiamo, non vale per nessuno, solo per la totalità delle aziende italiane che la mia cultura aziendale sia bisognosa di qualche riaggiustamento per essere in grado di affrontare le novità in maturazione. Ma io una cultura aziendale non la cambio in sei mesi, ma neanche in un anno. Se sono bravo e riesco a sviluppare un programma sistematico, magari in 5 o sei anni di lavoro riesco a modificarla a una cultura aziendale. Ecco perché è importante guardare lontano mi dà il tempo per provare a farmi trovare pronto per fare in modo che io io individuo io organizzazione ribadisco non c'è differenza da quel punto di vista sia pronto a gestire l'eventuale cambiamento e questa è un grande, una grande differenza rispetto ad alcuni tratti della cultura italiana che per troppi decenni si è rinchiusa in quella che io chiamo la gabbia del presente, cioè nel prendere decisioni giorno per giorno, e vuol dire non andare da nessuna parte, prendere decisioni giorno per giorno vuol dire un giorno decido così, il giorno dopo decido in una direzione opposta e praticamente è come la mosca attorno alla lampada che continua a girare a vuoto e non va da nessuna parte. Questo è stato uno dei grandi problemi dell'Italia per gli ultimi decenni e bisogna imparare a uscirne, bisogna riprendere ad avere visione, a dire io voglio andare da una certa parte. Ecco, gli studi di futuro, gli strumenti di futuro aiutano anche ad andare, appunto ad affrontare il futuro in maniera più strutturata. Perfetto, eh, grazie professore. Vorrei approfondire adesso quello, un po' quello che eh, ci ha detto rispetto a cultura italiana. Però, per farlo, mh, prima volevo un attimino eh, spostare leggermente il focus eh, rispetto a un elemento un po' di concretezza, cioè cercare un po' di farci capire, magari da, da non prettamente addetti ai, ai lavori. E, e Per farlo, volevo richiamare una, la dedica che lei mh, fa nel, nel, nel, nel, nel suo ultimo libro. Ehm, a, eh, Aurelio Peccei e, e, qui, e quindi volevo chiederle cioè, nel senso nella storia italiana eh, ci sono dei casi appunto di eh, per visionari persone che magari appunto in qualche modo eh, avevano uno sguardo a vent'anni o più eh, e che poi effettivamente hanno poi realizzato concretamente delle, delle cose ecco volevo chiedere Subito, beh, se su Peccei poteva dirci due parole giusto per chi non conosce questa figura insomma, per spiegare appunto, ai più giovani eh, di chi si tratta e poi se avere in mente qualche altro caso nella, in particolare nella storia italiana insomma, che possa mh, servire un po' per dare un'idea di concretezza rispetto a questo discorso che rischia di sembrare astratto eh, Peccei è, eh, è stato un grande eh, nei suoi tempi lui è stato un manager della Fiat per tutta la vita Uh, manager di alto, altissimo livello è stato responsabile della Fiat in America del Sud prima ancora in Cina e non ha mai lavorato a Torino o poco a Torino era troppo creativo per stare a Torino e da manager quindi da persona che doveva prendere decisioni operative concrete giorno per giorno negli anni 60 ancora quindi tanto tempo fa era arrivato a capire che le cose stavano andando in una direzione errata lui la chiamava la problematique globale. Eh, cioè, stava, come dire, si, aveva l'intuizione, per, per l'esperienza eh, di altissimo livello che ha avuto, che le cose non, eh, non procedevano come avrebbero dovuto procedere. Però lui diceva: Io sono un manager, non sono uno scienziato. Io vedo, io capisco, ho delle informazioni. Che mi aiutano a eh, come dice, che mi portano a pensare che le cose non stanno andando nella direzione giusta, però non ho gli strumenti per poterlo fare. Allora ho fondato il Club di Roma, che esiste ancora sì. oggi. Il Club di Roma è un club a cui si partecipa solo su invito, piccolo, un centinaio di persone a cui partecipano scienziati, a cui partecipano politici di altissimo livello e così via, che ha questo compito di fare dei ragionamenti complessivi su come sta andando il mondo. E una delle prime cose che il Club di Roma ha fatto è stato di incaricare eh, alcuni studiosi eh, che a quel tempo lavoravano all'MIT di Boston, di fare una cosa che eh, già a dirla ancora oggi sembra eh, quasi impossibile, provare a costruire un modello del mondo, proprio per far vedere che c'è qualcosa di importante che non funziona. Allora, per farla breve, nel 72 i Meadows e altri collaboratori hanno pubblicato eh, i limiti della crescita. Eh, un libro che è stato poi tradotto in tantissime lingue comprese l'italiano eh, che ha venduto credo 10 milioni di copie cioè un numero enorme di copie da cui emergeva eh, un, eh, alcune informazioni adesso ci vorrebbe un po' di tempo per descrivere esattamente come funziona e come è stato organizzato il libro ma fondamentalmente loro selezionando alcune variabili eh, fondamentali l'inquinamento, la produzione industriale, il cibo, la popolazione e così via sono riusciti a far vedere che se le cose continuavano sulla strada che avevano preso si sarebbe andati verso una crisi globale. Tutto il messaggio fondamentale. Per cui bisognava intervenire modificando qualcosa, ad esempio modificando il consumo di risorse non rinnovabili o modificando il livello di inquinamento e così via. Tutto quello che è successo dopo, quindi gli accordi sul clima, derivano da questo libro. Cioè, questo è stato l'antesignano che poi ha messo in moto una serie di processi, compresi gli accordi internazionali, da Rio fino a Parigi, per intendersi, hanno tutti alle spalle questo primo lavoro fatto, cioè pubblicato all'inizio degli anni 70, quindi in tempi ormai preistorici, verrebbe da dire, che ha fatto vedere che c'era qualcosa di importante che non funzionava. Poi ci sono aggiunti ovviamente mille altri studi. Quindi Peccei è stato, eh, come dire, quel lievito che ha permesso a tutti di rendersi conto che c'era qualcosa di importante nella dinamica complessiva delle situazioni che doveva essere visto. Poi sappiamo tutti che in questi decenni in realtà abbiamo forse fatto molto meno di quello che avrebbe dovuto essere fatto e che ci stiamo velocemente avvicinando a un periodo di non ritorno in cui quella crisi che era stata vista allora potrebbe effettivamente eh, verificarsi ma questo poi casomai è colpa nostra di chi poi le decisioni non le ha prese pur sapendo che eh, la direzione era problematica. Pecce è una figura, in realtà in Italia ce ne sono state tante interessanti possiamo pensare a Olivetti che in fondo c'è stato un periodo di cui ormai si, si è persa traccia in cui l'Italia era all'avanguardia nell'industria informatica. Adesso non lo sa più nessuno, adesso esiste solo Silicon Valley ma quando Olivetti lavorava anni 60, anni 70, anni 80 poi vabbè non ce l'hanno fatta ma l'Italia su molte ci sono intere, eh, anche interi eh, come dire eh, tipi di computer adesso sono obsoleti ovviamente perché sono stati progettati decenni fa ma c'è stato un periodo in cui l'Italia era una delle punte di diamante dell'industria informatica poi per, vabbè, insomma, per una serie di ragioni e non apriamo adesso delle polemiche questa eh, supremazia l'abbiamo persa e l'abbiamo regalata eh, ad altri immaginiamo cosa vorrebbe dire anche per il benessere del paese, se fossimo riusciti a mantenere, eh, come dire, la capacità di essere fra i non voglio dire i primi in assoluto, ma sicuramente nel gruppo di testa di coloro che eh, governano l'innovazione. Un'altra figura interessante, più vicina al mio lavoro, e tuttora vivente è Eleonora Masini. Eleonora Masini è stata, è una sociologa ormai in pensione da tantissimi anni, che è stata presidente per due volte della Federazione Mondiale di Studi Fondamentali. E lei è la persona che per prima, ancora negli anni Ottanta, ha portato qualche elemento di studi di futuro in Italia. Poi, per una serie di ragioni, non è riuscita come dire, a farsi notare, è molto più nota in altri paesi che non all'interno del, del nostro territorio. Io, umilmente, mi sono messo eh, sulle sue tracce, ho ripreso alcune delle cose che lei aveva fatto ben prima eh, di me ho provato a fare qualche passo, qualche passo in avanti quindi in realtà eh, nel nostro paese di italiani che hanno fatto cose estremamente interessanti ce ne sono solo che il paese si è fermato poi quello che dicevo prima la gabbia del presente a un certo punto il paese non ha più avuto voglia di scommettere sul futuro per mille ragioni forse anche Comprensibili, però è come se avessimo tirato i remi in barca. Abbiamo smesso di guardare avanti, abbiamo smesso di avere ambizioni, di voler essere nel gruppo dei migliori, dei più forti e, e vabbè, insomma, abbiamo incominciato ad accumulare ritardi. E adesso siamo nella situazione di dover, come dire, provare a rimettersi in movimento avessimo continuato a farlo per tutti i decenni passati saremmo in una situazione migliore. Questa è la storia, così è andata. Sì, chiaro, infatti guardare diciamo, il latte versato cioè, camminare diciamo, verso, verso l'avanti guardando indietro non è probabilmente il cioè, modo giusto probabilmente, per andare a sbattere, insomma, è la migliore delle ipotesi. E, no, ecco, però appunto, come lei uh, insomma, ha detto, uh, cioè comunque c'è stata, se non oggi, cioè comunque c'è stata una, un, una cultura, diciamo, in Italia anche uh, rispetto al, al futuro. Uh, ne parlavamo prima dell'estate, con un'altra intervista con il professor Paolo Cellini de, de, de la, della Luis, per esempio, di uh, alcune carenze che ci sono e anche uh, di quello che invece, cioè, di come funziona magari l'ecosistema per esempio della Silicon Valley che lei citava prima e mi spingerei a chiedere un po' ehm, diciamo per evitare polemiche insomma non, non, diciamo, non ha svisciato questo punto però magari eh, in termini in più in positivo eh, le vorrei chiedere ehm, che cosa ehm, magari eh, servirebbe come strumenti istituzionali per fare per, per, per fare questo ehm, cioè, sia per rinnovare o comunque tornare a una cultura eh, che non sia più imprigionata nella gabbia del presente, e anche diciamo, proprio sul lato pratico, e comunque appunto, il vostro lavoro come eh, futuristi è, eh, cioè, appunto, è anche azione, insomma, lei lo dice spesso nei suoi, nei suoi interventi. Quindi cosa, cosa sarebbe necessario, insomma? Allora, eh, a volte bisogna anche eh, saper copiare. Non si può copiare gli esami, ovviamente, ma in molte altre situazioni della vita normale copiare forse è la cosa più veloce e intelligente che si possa fare. Allora, copiare cosa vuol dire in questo caso? Eh, C'è un numero enorme di istituzioni internazionali, e poi ne menziono alcune, che stanno assumendo futuristi e stanno costruendo gruppi di previsione strategica, come la chiamano loro. Quindi stanno andando esattamente nella direzione. Chi sono questi? Beh, la Commissione europea. La Commissione europea ha un commissario allo strategic foresight. Ne avete mai sentito parlare? Si parla ovviamente, giustamente, correttamente, del commissario al Green Deal, del commissario alle politiche economiche, eccetera, eccetera. Ma noi abbiamo anche un commissario della Commissione europea che si occupa esplicitamente di futuro. I giornali italiani non ne hanno mai parlato perché non hanno mai capito che cosa fosse. C'è solo un mio articolo su Sole 24 Ore, di qualche tempo fa, ma nessun altro ne ha parlato. L'Ocse, un gruppo di lavoro che si occupa di queste cose. La Croce Rossa, l'Interpol il Fondo Monetario Internazionale, eccetera. Sono istituzioni ovviamente molto diverse. È chiaro che l'Interpol fa delle cose molto diverse da quelle che fa la Croce Rossa o il Fondo Monetario, eccetera. Tutti loro stanno costruendo, o hanno già costruito, unità di previsione strategica. Quasi tutti i governi europei hanno una unità dedicata di previsione strategica. Buona ultima è arrivata la Grecia tre mesi fa, la Spagna l'ha fatto all'inizio di quest'anno, la Germania ormai sono diversi anni, che, la Finlandia ce l'ha da oltre 30 anni. Per cui. Noi no. Ecco cosa vuol dire copiare, eh, guardarsi anche attorno, vedere quello che fanno gli altri e dove ci sono delle buone pratiche. vabbè, insomma, Mica sempre bisogna inventare tutto ex novo, si possono anche riprendere attività che fanno altri e importarle anche da noi. Noi abbiamo bisogno che a livello di istituzione centrale, diciamo di governo, ci sia un gruppo che ha queste caratteristiche in modo da influenzare le decisioni che vengono prese con uno sguardo più lungo. Quando Ursula von der Leyen ha deciso di dare a Maro Sefcovic la competenza per lo strategic foresight nella sua lettera d'incarico, sono tutti documenti pubblici che trovate su internet, quindi non sto rivelando nessun segreto particolare, ma lei dice esplicitamente aiutare la Commissione a lavorare con uno sguardo più lungo. Ovviamente se ci sono crisi bisogna affrontarle giorno per giorno e ci mancherebbe altro, ma non è più sufficiente. Serve anche impostare delle politiche che guardino a 10, 20, 30, 40, 50 anni. E il lavoro di Maros, di Maros Shevkovich, è precisamente quello di aiutare la Commissione ad andare in questa direzione. Dovremmo farlo anche noi, ma dovremmo fare prima di tutto a livello, ovviamente, di amministrazione centrale, ma poi non si capisce perché le regioni, ad esempio, o le città metropolitane, o altre realtà istituzionalmente ricche e complesse, non possano dotarsi di strumenti simili. Quindi questo è un primo aspetto. Ovviamente la cosa si può ribadire anche per le aziende, la si può ribadire per le città. Cioè, si tratta di acquisire delle nuove competenze che aiutino a gestire i cambiamenti soprattutto quelli che promettono di essere particolarmente importanti eh, se non eh, addirittura pericolosi, se non si vedono con adeguato anticipo. Poi c'è un problema ovviamente, non basta dire faccio il contenitore, in quel contenitore bisogna metterci dei contenuti. Quindi ci sono delle competenze da sviluppare. Io e i miei collaboratori ad esempio eh, facciamo un numero enorme di corsi per la SNA, la scuola della pubblica amministrazione, che vuol dire for formare dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, in particolare a livello ministeriale, su queste nuove idee in modo che abbiano degli strumenti nuovi. L'abbiamo fatto anche ad esempio con TSM, Trentino School of Management, abbiamo vinto anche il primo premio quest'anno dell'associazione dei formatori con un corso di futuro. Quindi c'è qualcosa che si sta muovendo. Ci dovrebbero essere molti più corsi accademici. Uno degli scandali a mio giudizio è il fatto che il master in previsione sociale, quello che da dieci anni ormai tengo a Trento dieci anni, cioè siamo, adesso stiamo finendo l'ottava edizione, l'anno prossimo ci sarà la nona, quindi sono quasi dieci anni, abbiamo introdotto queste cose quando nessuno ne parlava però il, qual è il problema? Che è l'unico in Italia, se uno vuole acquisire questi strumenti non sa dove andare, l'unica possibilità a livello accademico è il master di Trento io dico ce ne dovrebbero essere 50. ma non perché devono fare le cose come le faccio io ci anche altro L'importante è che vengano forniti nuovi strumenti e si formi una classe dirigente più avanzata, più sofisticata. Questo è il nodo eh, centrale. E questo dal punto di vista della formazione. Poi c'è il lavoro vero e proprio da fare con le organizzazioni. È più un lavoro di consulenza. Qui c'è Scopia che entra in gioco con una start-up dell'Università di Trento che queste cose le fa, come dire, quella che mette a terra Fa questo lavoro con, ad esempio, con le scuole. Quindi i laboratori di futuro in classe, una cosa che abbiamo inventato noi, ormai fatta con diverse migliaia di studenti, anche studenti piccoli, 11 anni, quindi prima media. Abbiamo fatto anche qualche esperimento nelle elementari, ma ancora pochi. Quindi. Proprio per portare fin dall'inizio, anche le giovanissime generazioni, nuovi strumenti in modo da metterli in grado di ragionare, di pensare, di usare meglio il futuro. Lavoro da fare ce n'è tantissimo, si sta facendo qualcosa ce ne vorrebbe tanto più chiaro è molto molto interessante quello che, che ci ha appena raccontato e mi spingerei tra l'altro a chiedere un, un piccolo approfondimento su, su questo aspetto nel senso che lei spesso giustamente insomma, eh, evidenzia come ci siano alcuni settori che eh, dove che hanno diciamo, una scarsa propensione a guardare al futuro e tra questi cita spesso giustamente secondo me la, la formazione e quindi quello che volevo chiedere è cosa, mh, diciamo, spesso, diciamo, quando si si, uh, nei giornali, insomma, si, si tratta di questo tema, eh, viene fuori ogni tanto, non so, la proposta, per esempio, di togliere lo studio delle guerre puniche, piuttosto che eh, la il introdurre il coding, le lingue, eh, eccetera. Mh, però, eh, chiaramente, eh, diciamo, non so, ecco, insomma, cosa magari pensa, pensa di questo, e poi chiedere anche eh, che cosa servirebbe oggi sia per creare i lavoratori del, del, fu del futuro appunto eh, sia anche dei, dei cittadini insomma che, che allora. affrontino il, cioè, la società futura con, eh, cioè siamo anche in un periodo di post democrazia, spesso si usa questo termine insomma per definire un po' la crisi della, delle democrazie liberali degli ultimi, che hanno retto diciamo, in, occ in occidente negli ultimi, nel dopoguerra e quindi magari c'è anche una formazione che guardi a questo aspetto, potrebbe essere utile, però volevo chiedere magari qualche considerazione in merito. Allora, eh, innanzitutto sono due temi diversi, uno riguarda la formazione, la scuola, l'altro riguarda eh, il sistema politico, magari li vediamo entrambi però non sono direttamente collegati. Rispetto alla formazione, beh, in questi anni ci sono state moltissime proposte del tipo, di più di questo o di meno di quello. Eh, io credo che siano tutte sbagliate. Eh, eh, dico le cose in maniera molto franca, eh, perché non è quello il problema. E innanzitutto, io credo che alle spalle ci debba essere eh, un tipo di impostazione molto diversa. Io dico, quello che le diverse scuole dovrebbero fare è insegnare... In particolare le materie rispetto a cui sono particolarmente brave. Hai un buon insegnante di matematica, fai più matematica. Hai un buon insegnante di storia, fai più storia. Cioè quello che conta è fare le cose bene e che le scuole diventino diverse in modo che poi i ragazzi e le ragazze possano scegliere la scuola che è più confacente alle loro necessità. Io voglio studiare più matematica, vado ma in una scuola in cui si fa più matematica, punto mi interessa di più la storia, vado da un'altra parte in cui so che se ne fa tanta di più. Noi dobbiamo smetterla con questa idea che le scuole devono essere tutte fotocopie all'uno dell'altro. La parte che non è vero, che lo sono, ma è particolarmente pericolosa questa idea in un'epoca come la nostra in cui serve sviluppare competenze molto diversificate. Questa è la base. Però c'è una cosa ancora più profonda, perché se andiamo a vedere nel corso degli ultimi decenni ci sono stati un numero enorme di riforme della scuola che non hanno cambiato la sostanza della cosa. Io credo che la maggior parte degli insegnanti faccia un buon lavoro. Io conosco tantissimi insegnanti che si impegnano allo spasimo per dare dei risultati. Eppure questa idea che la scuola non riesca a fornire i lavoratori che le aziende richiedono, piccola parentesi, il compito della scuola non è solo fornire lavoratori ma anche formare cittadini. Chiuso parentesi. Ma lasciamola da parte. Io credo che ci sia alle spalle un problema che non è mai stato affrontato ed è quello che fa fallire tutte le riforme della scuola. E il problema fondamentale è un problema di tipo organizzativo. E finché non si cambia quello, qualunque riforma si vada a fare e sarò facile e profeta, è destinata a fallire. Qual è sto problema? È l'organizzazione per classi. E uno può dire, e eh vabbè, come altro vuoi organizzare una scuola. Ma proviamo a fare un ragionamento. L'organizzazione per classi ha un significato. Tutti alla stessa velocità. Chi è più lento viene espulso, chi è più bravo gioca a battaglia navale. Perlomeno ai miei tempi si giocava a battaglia. Adesso ci saranno tante altre app che si possono usare per passare il tempo. Entrambi sono dei costi. È un costo espellere dei ragazzi perché i giovani stanno diventando una merce rara e quindi non possiamo più permetterci di perdere nessuno. È un costo per chi magari per qualche motivo è più veloce di altri nell'annoiarsi del, nel perdere tempo. Ha anche quello. Il tutti e la stessa velocità è la logica della catena di montaggio. Non c'è più nemmeno nelle fabbriche la catena di montaggio. L'abbiamo mantenuta nella scuola? E qui forse abbiamo perso il treno. C'è qualcosa di importante che ci è scappato di mano. Il tutti e la stessa velocità ha funzionato meravigliosamente bene. Quando si è trattato di trasformare una popolazione di contadini analfabeti in una popolazione di operai e impiegati alfabetizzati. Allora ha fatto un, uno stupendo lavoro. Ma non siamo più in quella situazione. Siamo in una situazione diversa. E quindi bisogna avere anche il coraggio di introdurre delle modalità organizzative interne alle scuole che abbiano altre caratteristiche. La beffa, io la chiamo beffa anche se sarebbe una tragedia più che una beffa, è che le attuali norme permettono già adesso alle scuole che lo vogliono di introdurre novità organizzative. Ma quasi nessuno lo fa. Però qua abbiamo un grande problema di ignoranza di come altrimenti si possa organizzare una scuola. E basta aprire gli occhi, esempi attorno a noi, in giro per il mondo ne abbiamo dozzine di scuole che funzionano in modi radicalmente diversi da quelli che adottiamo noi quindi anche qua al limite si tratta di incominciare copiando non è un come dire non è che si perde la faccia se non si è in un esame si può sempre copiare e introdurre delle novità finché non si affronta questo problema organizzativo di fondo la scuola continuerà a rimanere slegata dalle esigenze del contesto sociale in cui è inserita e questa difficoltà diventerà progressivamente sempre maggiore, il che vuol dire che qualcun altro interverrà. Ora, se crediamo, come io credo, che sia importante, che sia significativo mantenere la scuola nel... principalmente in un contesto pubblico, in una forma di diritto garantita a tutti, allora forse anche qua bisogna darsi una mossa e bisogna cominciare a fare qualcosa. I laboratori di futuro in classe sono uno dei tanti, delle tante novità che si possono realizzare, è un qualcosa che richiede una specifica formazione degli insegnanti, perché il laboratorio lo fa l'insegnante perché lui o lei che conosce la sua classe ma lo facciamo noi noi formiamo gli insegnanti gli diamo loro gli strumenti gli spieghiamo come funziona il laboratorio lo si fa in circa 15 ore quindi è qualcosa che non rovina la pianificazione didattica e lo si può fare praticamente in tutte le discipline quindi è uno strumento di una flessibilità enorme piace da morire ai ragazzi ed è uno strumento che dà Risultati incredibilmente potenti all'interno dell'orientamento. Cioè permette ai ragazzi di fare delle scelte molto più consapevoli. Poi un giorno, se volete, vi racconto anche come funziona eh, il laboratorio. Eh, democrazia. Allora, qua il discorso è abbastanza lungo e complesso. Eh, lo riassumo in due battute. Eh, la prima è che le democrazie occidentali sono vissute sul ceto medio, eh, che è precisamente quel ceto, quella parte della società, che potrebbe ridursi in modo drammatico per l'arrivo di nuove tecnologie, in particolare informatiche. Allora, una, so una democrazia che non si basi sul ceto medio non sappiamo che cosa sia. Magari funziona, magari non funziona, però è sicuramente qualcosa di molto diverso da quello che abbiamo sperimentato nel corso del XX secolo. Il secondo elemento da tenere presente è che l'accelerazione sempre più intensa dei cambiamenti a cui facevo riferimento all'inizio eh, del mio intervento ha creato una frattura fra alcune parti della società che non ce la fanno più ad accelerare, a cambiare sempre più velocemente, e alcune parti che invece ce la fanno bene. La tecnologia e la finanza ovviamente appartengono all'ultimo settore. Al primo settore appartengono, guarda caso, la politica, guarda caso l'educazione, guarda caso il diritto. Tre nodi importanti eh, che, insomma... Immagino molti vorrebbero avere come garanzia. Sono tutti e tre entrati in apnea, sono tutti e tre entrati in crisi, perché funzionano tutti e tre, sia pure in modi diversificati, su idee del Settecento, grosso modo. E nel Settecento, per carità, un'epoca meravigliosa, però non c'era l'elettricità e si andava a cavallo. Quindi insomma, un attimo di riaggiornamento forse è importante eh, averlo. Sulla scuola ho detto quale potrebbe essere, è stata di modificare in modo radicale l'organizzazione interna. Anche per gli altri due c'è un problema simile, anche se richiederebbe ben più tempo per essere analizzato, altrimenti, altrimenti il destino che altri, qualcun altro, qualcos'altro, prenda il ruolo. Perché se abbiamo delle realtà organizzative che non funzionano troppo a lungo è inevitabile che qualche tentazione sostitutiva da parte di altri di giocare quelle funzioni eh, faccia capolino e quindi se ci teniamo ad avere delle istituzioni con certe caratteristiche forse conviene cominciare a discuterne. E proseguendo questo di discorso che faceva, che è estremamente interessante, ehm, il, diciamo, il Covid, la pandemia, insomma, è stato sicuramente un enorme eh, acceleratore di futuro, nel senso che eh, appunto cose che fino a due anni fa non erano... Eh, dico immaginabili, però sicuramente non erano ancora eh, così diffuse dalla società, penso so, al telelavoro, penso agli acquisti online, che, diciamo, che prima magari erano già diffusi, però non, eh, non in una percentuale così, così alta della popolazione, eh, piuttosto che mh, insomma, tutta una serie di, di cambiamenti che nel giro di pochi mesi sono entrati nelle nostre vite quotidiane. Ecco, ehm, cioè tutto questo sconvolgimento ha portato insomma anche eh, i veri decisori, insomma senza un, diciamo, scadere nel complottismo, però c'è cioè un luogo diciamo, di dibattito pubblico eh, dove appunto i più grandi imprenditori del mondo e i capi... Eh, politici come diciamo, si riuniscono annualmente, come il World Economic Forum, eh, diciamo, proprio lo scorso gennaio eh, ha dedicato, cioè, il titolo del, del Summit era Il, gran, il Grande Reset. Eh, e anche il libro del, del fondatore Klaus Schwab, uscito l'anno scorso, eh, riporta lo stesso, lo stesso titolo. Ecco, volevo chiedere: secondo lei, c'è cioè, quanto eh, c'è di visionario in, in quello che si sta elaborando in quelle, in quelle sedi e quanto invece c'è una certa confusione che regna anche, anche lì, insomma, su, cosa, su come svil si svilupperanno le cose nei prossimi decenni? Eh, bisogna vedere. Eh, struttura per struttura perché ovviamente ci sono eh, molte differenze. Un elemento che tutti hanno visto e riconosciuto è che eh, il covid è stato un enorme acceleratore e su questo come dire, credo siamo tutti d'accordo. Il problema è se eh, o fino a che punto eventualmente si torna indietro eh, perché alcune tendenze a non sfruttare fino in fondo anche la novità mi sembra che si possano individuare nella pubblica amministrazione mm. o, in altri, o in altri settori quindi il problema io credo sia di capire che quello che abbiamo dovuto tutti fare in fretta e furia perché non c'erano alternative e che magari abbiamo fatto anche male beh, perché si stava imparando come dire sul momento Ecco, si tratta casomai di fare dei ragionamenti di consolidamento. Un paio di riflessioni velocissime. Io non credo che il lavorare da casa sia smart working. Questa è una illusione, e credo sia un'illusione anche errata. Molte case hanno un unico tavolo e magari sono in smart working in un falso smart working sia i genitori che rispetto alla loro azienda sia magari i figli rispetto alla scuola. Con ecco, molte case non sono attrezzate. Al di là del fatto che molti non hanno un numero adeguato di computer in casa. Ecco, insomma, soprattutto non è quello lo smart working. Quella è stata una risposta obbligata a una situazione di emergenza che ha fatto capire che si può lavorare anche in quel modo, perfetto, ma poi va organizzato su base strutturale. Bisogna mettere a disposizione le strutture per cui le persone possano lavorare senza dover fare magari un'ora da pendolare, un'ora e mezzo sul treno da pendolare, quindi deve avere magari delle strutture vicine a casa, ma devono essere delle strutture di lavoro quindi con adeguate eh, caratteristiche tecniche. E le stesse aziende e la pubblica amministrazione devono modificare in maniera sistematica e non solo improvvisata o momentanea i flussi di lavoro, i processi decisionali in modo da rendere stabile una modalità di questo tipo. Credo sia molto, molto come dire, sia molto lavoro da fare ancora su questo, in modo da capire come consolidare quella parte positiva dell'esperienza che è stata fatta e ci sono anche delle esperienze o delle componenti di questa esperienza che forse positive non sono ad esempio un eccesso di ore di lavoro che potrebbe e dovrebbe essere maggiormente eh, controllato e regolamentato. Questo è un aspetto. Molte grandi istituzioni, il questo, è più, più un'associazione che non, non un'istituzione comunque molti stanno provando a guardare in avanti una delle caratteristiche interessanti dei report del World Economic Forum se andate a vedere ad esempio la serie degli ultimi 5 o 6 anni sono report pubblici quindi si possono scaricare gratuitamente è interessante vedere come sono cambiate negli ultimi anni le priorità in termini di rischi percepiti il World Economic Forum lavora fondamentalmente per interviste lo strumento è molto elementare chiede a una serie di imprenditori quali sono i pericoli più importanti che vedono e poi ogni anno pubblica una serie di eh, risultati. negli ultimi anni è emerso in modo assolutamente palese che i rischi eh, dominanti sono sempre più quelli legati al cambiamento climatico in tutte le sue diverse articolazioni. Ovviamente nell'ultimo anno si è messo in mezzo il covid ma se andiamo a vedere la serie precedente è chiarissimo che come dire da metà graduatoria i rischi climatici sono progressivamente diventati i più eh, quelli considerati i più significativi. Questo è un cambiamento mi sembra interessante e e credo anche molto corretto. Ecco, su altre istituzioni bisogna andare a vedere caso per caso cosa fanno e cosa non fanno, dare un giudizio generico ovviamente è difficile. Se non per quello che dicevo prima che moltissime grandi istituzioni stanno assumendo futuristi. quindi si sono rese conto chi più, chi meno, chi in maniera più trasparente, chi in maniera ancora un po' confusa, ma tutte stanno andando in quella direzione. Ecco, questo è forse la novità di cui nel nostro paese ancora non c'è adeguata consapevolezza, perché, anche perché da noi queste cose non stanno ancora succedendo, siamo come dire lagar, siamo ritardatari in questa, in questa accezione. Perfetto, professore la ringrazio tantissimo per, per il suo tempo, eh, come sa insomma avevo moltissime altre domande, le chiederei però ancora qualche minuto di pazienza se me lo può concedere eh, per le ultime due diciamo, domande che volevo assolutamente porle. Allora, la prima eh, riguarda eh, le giovani generazioni eh, che insomma come me, tutti sappiamo in, in Europa ma in particolare in Italia eh, vivono la condizione mh, diciamo... Diciamo non molto felice di, trova, cioè di essere molto meno fortunati rispetto alle generazioni precedenti, mi riferisco all'inserimento lavorativo, alla precarietà eh, del, luogo, del luogo di lavoro, ai salari stessi insomma, che in Italia sono scesi eh, negli ultimi 30 anni, fortunati all'interno dell'Ocse. Ecco, ehm, chiaramente per guardare al futuro e immaginarlo, ehm, come anche la nostra associazione dice, c'è bisogno eh, di mettere un po' da parte eh, uno stato d'ansia, l'ansia per il futuro. Lei ha qualche suggerimento da dare? Allora, allora eh, due o tre elementi. Primo, eh, il livello di precarietà che ha caratterizzato eh, le, le giovani generazioni in particolare è stato un errore drammatico delle associazioni datoriali per piccoli vantaggi momentanei hanno mandato al macero una forse più di una generazione di giovani. Ecco, questo è un errore di cui non vedo, cioè, sarebbe anche opportuno che dicessero abbiamo fatto un errore e non è così che si sviluppa una politica industriale di un paese avanzato come l'Italia. Ecco, mi pare che questa consapevolezza eh, non sia, e la, la convinzione di aver fatto una, una scelta drammaticamente errata ancora eh, non ci sia. Ciò detto, eh, io farei un ragionamento di questo tipo rispetto, eh, rispetto ai giovani, in particolare ai giovanissimi. Perché la tendenza di chi come me, che ha la barba bianca, quindi che ha un certo numero di primavere alle spalle, eh, è spesso quella di formulare giudizi negativi sui comportamenti che non si capiscono dei giovani e dei giovanissimi. E io sicuramente non voglio dire che i giovani hanno sempre ragione, non sono stato anch'io parecchio tempo fa e so benissimo quali sono le stupidaggini che si fanno. Quindi non è il problema. Quello che voglio dire è che i giovani non hanno sempre torto. E a volte quando ci sono dei comportamenti che non capiamo, dobbiamo anche chiederci se per caso non sono loro ad aver ragione. Perché i giovani, soprattutto i giovanissimi, sono molto più future native di noi. Io il futuro lo posso capire con la mente, con la testa. Un giovane, un giovanissimo ce l'ha nelle viscere, lo sente di pelle. Magari non è in grado di spiegarlo, quello che sente, però è molto più vicino al futuro, per così dire, di quanto non possa essere. Quindi credo che un primo aspetto sia quello di eh, dare credito, dare fiducia. Anche quando ci sono comportamenti che non si vedono, prima di come dire, usare la matita rossa, magari conviene fermarsi e riflettere. E magari c'è qualcosa da imparare anche per le altre generazioni. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto interessante, io, a mio giudizio, eh, riguarda eh, il, il calo di natalità. Come sappiamo tutti l'Italia è un paese che fa pochi figli, e fa sempre di meno. In realtà metà del mondo fa pochi figli, quindi non è che siamo soli da quel punto di vista. Ma il problema è che io credo che il comportamento delle giovani coppie nel non fare figli sia fondamentalmente razionale. Perché fare figli, beh, mettiamola così: per fare un figlio non serve manodopera specializzata. Sappiamo tutti come si fa. Però per allevare un cittadino, beh, quella è una fatica boia. È una faticaccia che dura decenni, per carità è qualcosa di meraviglioso, ma è una faticaccia. Allora in una situazione come quella italiana in cui non c'è una politica della famiglia, cioè non ci sono servizi a supporto della famiglia in cui il lavoro spesso è precario non fare figli è l'unica scelta razionale che ci può essere allora bisogna affrontare questi nodi bisogna che ci sia una vera politica della famiglia come c'è in tanti altri paesi, non si capisce perché in Italia non la si possa fare e bisogna smetterla, bisogna abolire la precarietà del lavoro bisogna fare in modo che le persone, i giovani in particolare possano avere dei lavori degni di questo nome e quindi se ci sono da cambiare anche delle norme per fare in modo che questo succeda eh, credo sia assolutamente indispensabile farlo. se si affrontano questi nodi allora è possibile, non è una garanzia ma è possibile che ci sia anche una ripresa del tasso di natalità, altrimenti continuerà a calare sempre di più. Scusate. Grazie, grazie mille professore. Ecco, giusto in chiusura, un'ultima un domanda. Ecco, eh, abbiamo parlato, eh, lo ribadiamo nel suo, nel suo libro edito da, dalla casa editrice Egea eh, nel 2019, Lavorare con il futuro. Eh, volevo chiederle: lo facciamo con tutti i nostri ospiti, eh, se mh, per chi volesse approfondire insomma, questi temi eh, si poteva suggerirci una. Diciamo, un, una piccola diciamo eh, bibliografia chiederei così giusto per raggruppare un testo su, sui megatrend diciamo di questo, di questo periodo uno sui futuri possibili e uno invece di metodologia il suo libro eh, diciamo, lo consiglio consigli per primo insomma, è molto utile diciamo proprio per capire i metodi che, che vengono utilizzati per dai, futuro, diciamo, dai futurologi diciamo per, eh, per approfondire questi temi però appunto magari, potrebbe suggerirci qualche altro testo anche in lingua inglese, chiaramente immagino che... Allora, eh, sì, il mio lavoro diciamo che è una introduzione ai studi di futuro, per cui queste tre componenti le include tutte, tutte quante. È ovviamente un primo passo. Poi, state pure... Ma io più che consigliare un singolo, eh, un singolo, eh, un gruppo di lavori, suggerirei a chi è interessato di andare sul sito della federazione mondiale degli studi di futuro eh, World Future Studies Federation perché contiene una banca dati immensa di letteratura di esperimenti fatti eccetera quello, suggerirei di partire da quella navigare un attimo quel sito e si possono scaricare una quantità enorme di materiali che a seconda di quello a cui uno è interessato trova dei riferimenti enormi. Anche a livello di Commissione Europea, eh, di JRC che è il centro studi della Commissione Europea, ci sono parecchi luoghi in cui si trovano informazioni a camionate, cioè veramente c'è Cioè navigare sul, su, sul web, credo che sia la cosa, anche se è una cosa banale, ovviamente, però in questo caso forse è veramente la la soluzione migliore. Ci sono le associazioni, si vede quello che presenta e poi ci sono anche riviste specializzate, alcune gratuite, altre meno, c'è Futures, c'è European Journal of Future Research, c'è il Journal of Future Studies, i nomi sono sempre quelli alla fine. Cioè c'è una serie di strumenti e di luoghi a cui guardare per vedere che cosa sta succedendo, quali sono le tematiche di cui i futuristi si stanno eh, occupando e molti di loro hanno anche delle possibilità di download importanti. Quindi questa secondo me è la via più, più anche più ricca per, per poi farsi un'idea. Se poi servono dei suggerimenti invece tecnici molto più mirati, magari ne parliamo, ne parliamo individualmente. Perfetto professore, allora, la ringrazio ancora per tutto il tempo che ci ha dedicato oggi e niente, diamo appuntamento a tutti a seguire il canale per i prossimi incontri e a seguire il professore, insomma, sui riferimenti che lui ci ha dato verbalmente e che aggiungeremo poi qui nei sotto nei commenti. Grazie ancora. A Grazie a voi, arrivederci.